Hello Girls! Ciao a tutti, sono Simone Melli e benvenuti nel mio primo vlog. In questo vlog vorrei discutere con voi di un disturbo, ma chiamiamolo anche valore, che posseggono alcune persone che rientrano nello spettro autistico. Non voglio mettere suspense, l'avrete già sicuramente letto dal titolo di cosa voglio parlare, ma per tutti gli altri. <ride> parlerò della sindrome di Asperger. E via qui non! Dato che non voglio copiare altri youtuber e altre fonti che parlano di questa sindrome, cercherò di parlare più di come l'avevo io questa condizione. Sperando di dare alla comunità scientifica qualcosa di più originale, di un. Eh... Io ho la sindrome di Asperger perché me l'hanno diagnosticata. Quindi, tralasciando i dettagli sul perché la sindrome è questo nome, i cenni storici che la riguardano, i metodi tramite i quali la psicologia riesce a diagnosticare un, un ragazzo, un bambino e ultimamente anche un adulto Asperger vi metterò tutti i link in descrizione così chi vuole informarsi può farlo ma da ora comincio a parlare di me la sindrome di Asperger mi è stata diagnosticata verso i primi mesi del 2012 e quando mi è stata riferita mi sono sentito molto entusiasta nel sapere che i miei punti deboli e i miei punti di forza potevano rientrare dentro un quadro clinico più specifico di quello che pensavo io cioè solo ansia e depressione Eh, i tempi in cui mi informavo solo da wikipedia sono passati vabbè, negli anni ho migliorato molti tratti del mio carattere, quali la socializzazione il contenimento dell'ansia la prossemica, cioè il modo di porsi agli altri la distanza a cui ci si deve porre per parlare con una persona e anche il modo di parlare con gli altri un po' tutto, insomma. Mi sembra di essere migliorato molto, non voglio vantarmi, però eh, ora non sento più nessuna difficoltà a gestire qualsiasi rapporto sociale, come chiacchierare per due ore con eh, una persona per strada oppure semplicemente fare nuove amicizie. Dal 2012 mi sono continuato ad informare su questa sindrome e in cosa comporta gestirla, e le risposte che mi sono venute le ho rielaborate e ora ve le ho sintetizzo perché è meglio stringere i tempi. Per me essere Asperger vuol dire essere diversi, ma non quell'essere diversi che la maggior parte delle persone pensa che sia negativo, quell'essere diversi che porta a una concezione positiva, mi spiego. Essere diverso per me vuol dire essere anche artistico, scusate se leggo. Essere diverso vuol dire anche trovare la soluzione di un problema in un modo non convenzionale. Essere diverso vuol dire anche uscire dai normali schemi che la società ci impone come vestirsi fermati o bello oppure fuma così dimostri di essere più grande. Per me la parola Asperger ha molti significati e il più importante che gli abbia mai dato è, lo leggo adesso, perché um, voglio dirlo con più enfasi. Se sei Asperger sei come me, sei come tutti gli altri, sei diverso, sei unico, sei speciale, ma la cosa più importante è che rimarrai sempre te stesso. Grazie a tutti.